Poi è un mondo, quello del design, che comunque dovrebbe collaborare di più col mondo dell'arte in qualche maniera. Invece rimangono abbastanza, rimangono abbastanza staccati, ma invece in qualche modo nel tuo lavoro Io però sì. si riescono a trovare un, un punto riuscita, di incontro. Sono riuscita a fare qualcosa proprio nel mondo del design. Eh, ho partecipato al Fuorisalone per quattro anni eh, in collaborazione con la Colombo Stile di Milano, loro fanno proprio arredamento molto tradizionale, se vogliamo, con queste forme eh, che richiamano il neoclassico utilizzando materiali più contemporanei e con loro i biadurini sono riuscita ad esporre per quattro anni proprio nella vetrina principale i miei lavori, e, um, finite con delle cornici sicuramente più barocche, più vicine mm, loro mm, stile, mm. e abbiamo avuto un grande successo con le tigri, proprio perché il loro pubblico è prettamente russo, quindi siamo andati a colpire, sempre il solito discorso della, di capire a chi proponiamo questi, questa tipologia di lavoro, a capire anche i soggetti che magari le persone possono apprezzare più di altri. Ma tu, e... ma tu come sei arrivata a questo, a questo tipo di lavoro? Come sei arrivata a pensare di usare gli Swarovski per fare, per fare le tue opere? Allora, io nasco come ritrattista in chiave pop, ho realizzato oltre mille ritratti su commissione, eh, sì. nei primi dieci anni diciamo, della mia produzione artistica sei iper produttiva Sì, ho sempre lavorato però su commissione mm. solo e esclusivamente su commissione con tanti privati e nel momento in cui ho, eh, mi sono seduta ho pensato ma per dare una svolta al mio lavoro cosa devo fare perché è bello lavorare col privato ma è bello anche poter far crescere il mio certo. nome eh. e far crescere il mio nome voleva dire utilizzare metodi, diciamo, i canali un po' più e classici che fossero le gallerie, che fossero istituzioni, fossero altri, certo. eh, altri. Supporti. E quindi lì sono stata costretta diciamo a ad evolvere in un qualche modo, a far crescere anche il mio, il mio lavoro. Vabbè, sì, probabilmente era è un'esigenza è un che, che, eh. che sentivo già da un po' esatto. Sì. Eh, sempre utilizzando comunque un tratto estremamente grafico, per cui i, i colori sempre suddivisi singolarmente e non ho fatto altro che sostituire il pennello d'olio col cristallo, quindi utilizzando prima il pennello e poi successivamente la tecnica del mosaico, andavo a riempire tutti questi spazi eh, in modo da ricreare l'immagine nella sua completezza. A livello diciamo, tecnico-gestuale è proprio un cambio radicale, radicale perché sì. comunque la pittura ti esatto. permette in qualche modo di avere una, una, proprio una fisicità, fisicità diversa nei confronti sì. dell'opera, quindi che, che, che non hai avuto un, dei sì, problemi a è stato, passare. esatto. Invece complesso. questo è un approccio molto più riflessivo, molto più sì. lento, metodico. Esatto, sì, perché poi in realtà su un dipinto. Oltre quelle 10-15 ore non ci stai sopra, qui invece ci sto sopra tante ore: tante ore, tanti giorni, tanti mesi anche ah, a volte. Beh, e, sulle opere, soprattutto come questa che vediamo, è in grande formato dove sono 62.000 cristalli, e le ore di lavoro sono tantissime e al di là di tutto però una volta scoperto il cristallo Swarovski da lì mi sono fermata e sono ancora ferma qua, poi in futuro non si sa, ah, beh, certo. però al momento eh. sto portando avanti questa... Quindi quali sono mm. i discorsi che stai portando avanti con questa tecnica, che, che dove ti permette di, di arrivare? Allora in realtà mi, mi permette di arrivare un po' ovunque, dipende da cosa voglio fare mm. io e cosa, cosa mi chiede anche il pubblico che... Che, che rapporto c'hai con la commissione? Cioè, quanto guardi a quello che il pubblico chiede, e quanto invece ci vai avanti per la tua strada e ci metti di tuo, questo è sempre una, un equilibrio difficile. Esatto, no? da, è un equilibrio molto difficile. Da e, diciamo che eh, venendo da un lavoro estremamente fatto solo su commissione, inizialmente ero molto attaccata a questa, mm. questa cosa, quindi. Mh, Passando dall'olio ai cristalli, i miei soggetti continuavano ad essere gli stessi, per cui ritratto i volti. Tradizionale, icone, quindi figurativo, stretto. Eh. Sì, le icone pop. E la prima, diciamo, il primo scatto che mi ha portato a dare un po' una svolta a quello che era il mio lavoro precedente è stato il mondo animale. Mm. È stata proprio una mia esigenza, una mia richiesta che veniva da dentro. Quindi per, sei tu che sei appassionata sì, di questo argomento? Per l'amore verso proprio questa, questi animali, ma soprattutto per la bellezza intesa proprio è una, è una bellezza è, che quasi nell'arte è, è è si fa fatica anche a riprodurla perché la bellezza della sì. che la natura ci dà. È stata sempre un po' la grande sfida degli artisti, esatto. no? quella di riuscire a mettere nel quadro. Esatto, anche solo il manto di un leopardo, la perfezione di, di, di, queste, di queste macule, di que... cioè veramente affascinante mm. e quindi l'artista, con i suoi limiti, ci prova. Ah beh, <ride> e sì. Per me è stata una sfida. Il pubblico ha reagito sempre bene perché l'animale è un soggetto sempre amato. Il leone è per l'America, il panda per... E I paesi orientali, ogni ambiente vedo che ha proprio le sue icone. Sì, sì. E sì, l'animale è una cosa che funziona sempre proprio nell'immaginario collettivo, collettivo esatto. funziona come dicevamo prima in tanti ambiti. L'animale. E che differenza c'è invece? Che, che, che sensazioni diverse prove quando eh, in qualche modo ritrae la natura e ritrae l'uomo? Che differenza c'è fra questi due? Allora, sono... Soggetti. sono due cose molto diverse. Nell'uomo io tante volte sono persone che non conosco nemmeno mm. e quindi gli devo... Comunque... Cioè, quindi le commissioni ti arrivano sì, anche da parte da proprio di... Che mm. Non conosco o che comunque vogliono fare a sua volta un, loro regalo, un regalo, a loro volta un regalo. E quindi, io quindi gli... Non sento il bisogno di conoscerle. Cerco <ride> attraverso questi tratti, soprattutto gli mm. occhi di dare o di pensare che cosa possa eh, esserci all'interno di questa persona e la trovo divertente perché mi metto proprio a pensare tutto ciò che può essere una persona simpatica o antipatica o, insomma mi viene da attribuirmi. <ride> quindi tu parti da, da fotografie diciamo. sì, dalle okay. immagini fotografiche mm. ne richiedo sempre almeno una decina mm. proprio per avere più aspetti, della, per, per conoscere più aspetti della persona che è molto riduttivo parlare certo. di aspetti da una fotografia ma comunque si riesce sempre a trovare qualcosa di, di, di veritiero. Ma Quindi il ritratto oggi ha ancora un senso? Cioè, Oggi che cosa, come deve essere il ritratto? Che cosa vuol dire oggi in una società che comunque è così, se vogliamo, massacrata di immagini, di fotografie, di, di selfie? Eh, la gente veramente si vede alla fine in continuazione. Invece l'artista che cosa può dare, secondo te, in più a questa, a questa autorappresentazione? È lo studio che mi ha portato proprio a parlare dello studio che sto facendo da qualche mese. E ho penso, sto mettendo un po' in discussione su tutto ciò che effettivamente è l'essere umano, cioè siamo, cosa siamo noi in realtà, come vogliamo apparire, perché tante volte il mondo di oggi, internet, i social, ci pongono dei. così tante domande, tante cose. E molto spesso noi vogliamo apparire in realtà come non, come non in real veramente non siamo. E, Ma infatti, c'è cioè, studio... quello che si, quello che si dice, scusa se ti interrompo, Prego. dopo riprendiamo. Quello che si dice che si sta cominciando a dire che sui social, soprattutto per esempio oggi su Instagram, che in questo momento è il social che, sì. che più forse sì. incarna questa cosa, sì. sembra sempre tutto bello, sembrano sempre tutti felici, passa sempre questa patinatura della vita, invece Vero. Non, Vero dopo noi. se vai scoprendo non è così. Storia. Esatto, la propria storia. Eh, abbiamo tutti dei veri e propri codici diciamo e io con eh, lo studio che sto appunto facendo ultimamente ho voluto eh, rileggere questi volti attraverso l'impronta digitale l'impronta digitale cos'è? In realtà non è altro che mh, un codice genetico unico e, e irripetibile, siamo dei soggetti e con determinati codici eh, sia caratteriali ma non solo mm -hmm. anche fisici ovviamente e che sono questi ci definiscono per come siamo ma per sempre non, non si possono cambiare e quindi sto facendo questo, questo studio di questi volti che si leggono attraverso l'impronta digitale dove mh, su un supporto nero eh, questi volti escono attraverso questo vale, perché poi la forma si presta in modo particolare al certo. volto perché la forma ovale del volto rientra entra perfettamente dentro alla forma ovale del della, impronta. Impronta. e quindi mh, è un gioco divertente Mi come si se è arrivata a questa cosa <ride> allora questa cosa ci sono arrivata in modo un po così <ride> non so nemmeno se raccontartelo ma è simpatico che te lo racconto e sono andata a fare una nuova carta d'identità e, e quindi adesso che è tutto in formato digitale sì. prendono tutte queste impronte sì. e quando mentre uscivo dall'anagrafe ho pensato mamma mia adesso qua mi hanno proprio preso la foto, <ride> l'impronta sanno tutto di me e non si scappa io sono quella, sono unica sì. e ripetibile e lì per lì ho detto io sono quella che comunque dipinge e ritrae volti da, da sempre, è un po' il mio, il mio mondo e da lì ho pensato, ma perché non fare e proporre soprattutto a delle persone che magari rimangono colpite o incuriosite da questa cosa, il proprio ritratto con la propria impronta digitale. Dire questa sono io, ma sono io nella mia autenticità reale. Ah, è fantastica questa cosa. Poi, come dicevamo, ti permette anche poi in qualche modo di evolvere il figurativo tradizionale esatto. verso un qualcosa. Di più informale e forse anche concettuale. Se esatto, nell'ambito artistico è quello che poi mi ha dato più soddisfazione. Perché oggi è importante anche dare questa far vedere eh, a chi ti segue anche questi step di crescita sì, sono sì, fondamentali. sì. sì. No, infatti, questa cioè, è una crescita. È una crescita notevole, insomma, è un, è un distacco sì, notevole probabilmente sì. dalla, dalla produzione che, che facevi preceden che, fa, che facevi sì. precedentemente. E... Secondo te, adesso proprio detto, al discorso che facevamo prima del rapporto col mercato, la committenza, pensare a quello che il pubblico vuole, pensare invece a quello che vuole fare l'artista, che importanza c'è oggi nel lavoro dell'artista, che, che ruolo riveste nel lavoro dell'artista il marketing? Chiamiamolo così con una parola brutta ma in realtà poi è e questa è la verità, certo. no? Cioè, uno si deve confrontare col mercato. In qualche modo eh, deve fare i conti con la realtà. Sì. Tu come la vivi, questa cosa? Perché è una cosa, un argomento questo, sempre abbastanza critico nella vita di un artista, sì. Allora, io eh, vengo da, proprio dal mondo della grafica, prima di fare pittura ho iniziato proprio a lavorare in ambiente mh, pubblicitario, quindi ho fatto pubblicità, marketing per diversi anni. Forse questo mi ha dato proprio quella spinta, quell'impronta per par partire a lavorare su, su commissione, perché mm. io ero molto abituata a lavorare a stretto contatto col committente anche quando facevo pubblicità, perché io dovevo... Comunque soddisfare la richiesta di chi avevo davanti con la propria azienda, certo. spingere i, propri, i loro concetti, i loro prodotti. E quindi per cioè, me è questa, stato... questa è una cosa che poi un, un po' si critica, ma è un po' quello che l'artista poi ha sempre fatto nei secoli alla esatto, fine. Perché... Esatto, esatto. Poi c'è stato questo, diciamo. Eh, avvento nel novecento, dove si è tutto un po' trasformato, dopo gli anni 50 eh, eh, l'arte è, è cambiata molto, insomma l'artista ha sì seguito ehm, in parte eh, ciò che il commettente richiedeva, ma eh, ha, dal mio punto di vista ha spinto più le proprie esigenze certo. e di comunicare le proprie sensazioni, le proprie, più che ascoltare il mercato. E per me invece forse è vero relativamente, perché mm. poi alla fine, sì, all'inizio è stato così, ma diciamo che poi anche artisti famosissimi come Warhol, Picasso, sì. sono stati dei grandi, se vuoi, affaristi di se stessi. Warhol eh, in cioè... modo particolare perché veniva appunto <ride> esatto, dal discorso esatto, della pubblicità sì, sì, sì. Quindi, e quindi lui doveva per forza di cose stare molto sì, vicino sì. a alla committenza e per me è stato uguale e forse mh, con questa evoluzione dei volti che si leggono attraverso un codice genetico ecco lì forse sono andata un po' oltre in mi volte. sono staccata da quello che ehm, chiede la committenza anche se in realtà sono stata allo stesso, allo stesso modo spinta da quello che comunque c'è fuori, da quello che ci circonda, eh, mi rifaccio un po' al discorso dei social, di come mm. le persone oggi vogliono apparire vorrebbero apparire ma in realtà non sono. Quindi questa è un po' la tua prova del 9 per, per, per, sì. per certi versi, è il momento di capire se comunque il tuo pubblico ti segue in questa cosa e esatto. quanto eh, si riesce a mantenere in equilibrio quel discorso che facevamo prima. Sì. Senti ma com'è lavorare a, questo, a queste opere? È un lavoro lunghissimo, è un lavoro enorme, di pazienza, di tempo? Sì, tecnicamente eh, ci vuole tanta pazienza, tanto tempo, perché questi cristalli io li applico tutti uno a uno. Quanti ce ne sono, sono su un'opera? Variano, dai, mediamente dai 10-15 mila, possono arrivare anche a 70.000 cristalli. Oh no. e, <ride> utilizzo al massimo 3-4 colori perché poi ho il quinto colore che è, nato, che è dato dal supporto mm. che è il nero, è sempre fondamentale che il mio supporto sia nero proprio per una resa di brillantezza certo. e, di, e anche lo stesso cristallo colorato acquista sicuramente più importanza sul nero e Dello stesso colore ho sempre quattro diametri differenti per andare a riempire tutti gli spazi perfettamente e nulla, ci vuole tanto, tanta passione e pazienza. Cioè, quindi è comunque un lavoro che parte anche già con dei costi abbastanza importanti, sì. perché sia in termini di materiale che Il in materiale, termini di tempo. Materiale in modo particolare, sì, eh, a impegnativo costi molto elevati. Ma c'è un accordo con Swarovski o compri cristalli per i fatti tuoi allora, e basta? L'accordo c'è nel senso che ehm, sono entrata dopo, un paio di anni, dopo tre o quattro anni di collaborazione sono entrata a far parte dei loro top brand ah. e quindi nel loro sito ci sono tutti questi grandi nomi internazionali, dalla moda all'arredamento e ci sono anche io eh, è fantastico questa cosa è importante perché ogni volta che viene realizzata un'opera rilascio, la mia, oltre alla mia autentica c'è proprio una autentica Svar ehm, testata da Swarovski con un codice alfanumerico che il cliente può andare a digitare all'interno del loro sito e verificare l'autenticità Dell'opera di Roberta Diazzi. Ah, beh, questa è una cosa molto, molto importante, importante a livello così, diciamo, così, anche di brand. Eh. Sì, sia di brand, ma allo stesso tempo per me è importante anche rilasciare qualcosa al cliente che eh, spende determinate cifre per acquistare un'opera un che comunque ha del valore. Ha un valore proprio intrinseco esatto, a, livello a livello di, a materiale, di materiale. Sì. E mi piace anche fare passare questo, questo significato, insomma, che è un cristallo prezioso certo. ed è certificato da Svaroschi. Ma che differenza c'è tra i cristalli Svaroschi e altri che potresti usare? Un altro, un altro mondo, mm. li ho provati prima di arrivare a, a questi, ovviamente proprio per questioni di costi, mm. per capire effettivamente se ehm, la differenza che c'era. E, mh, sì, la brillantezza, la, come viene riflessa la luce, la gamma colori, è proprio un altro mondo. Mm -hmm. Quindi c'è cioè, effettivamente proprio una differenza. Sì. E quando arrivi a Swarovski ti fermi, non vai okay. oltre. oltre. Sarebbe arrivare a utilizzare materiali ancora più preziosi, ma insomma, no. bisogna avere le richieste. Sì, bisogna anche cioè, insomma, avere un equilibrio nelle cose. Sì. Ma, se, ma non ti vede mai voglia di riprendere il pennello in mano? Lo fai ogni tanto? Sì, in realtà. Faccio spesso perché i miei vecchi clienti. Insomma, mm. mi chiamano spesso, diciamo, per fare regali, fare, quindi c'è diciamo ancora, ancora una fetta sì, di sì, sì. attaccamento sì, al ritratto sì. tradizionale. Sì, fortunatamente mm. c'è. Fortunatamente mm. c'è e ne sono contenta. Non ti crea così squilibrio lavorare parallelamente a queste due cose? No, mm. no, no, nel tempo sono riuscita a dare... A segnare a ogni cosa il suo spazio. Sì, ogni cosa il suo spazio, esatto. Come tempi, come tecnica, come utilizzo com materiali proprio fisicamente, il pennello o la pinzetta, mm. eh, sono due cose che ho distinto da subito e riesco... Ma invece in, in, questo è comunque un lavoro che in qualche modo si avvicina anche alla tridimensionalità. Ti sei messa mai alla prova con la scultura, con la terza dimensione? Ci sto pensando da tempo, mm. anche se in realtà non ho ancora avuto modo di, di fare stu lo studio proprio, di dedicarmi in pieno. Sì, va, Però no. ci sto pensando, ci sto pensando, non escludo. Mm. <ride> e quindi adesso il... Come, come ti vedi da qua ai prossimi anni, a 5-10 anni? Cioè, qual è la tua strada? Dove pensi di, di andare? Cioè, cosa ti piacerebbe fare? Cosa ti piacerebbe? Come ti piacerebbe che la tua vita di artista evolvesse? Beh, Sicuramente il fatto di poter arrivare con i miei lavori su tantissime, sulle piazze internazionali dove già ci sono in parte ma ampliare proprio questo discorso mm. quindi portare andare oltre confine andare oltre oceano andare riuscire a farmi vedere quali sono le strade secondo te da battere oggi per un artista in generale per arrivare ad un mercato internazionale eh, Beh, sicuramente attraverso delle gallerie serie mm. che sanno lavorare che che amano fare questo lavoro perché ci vuole tanta passione sia da parte dell'artista del ma anche. anche del gallerista. Il credere comunque nell'artista, nell che ovviamente è, non è semplice, è una scommessa. Però è, una scommessa sempre, certo. è sempre una scommessa. Certo. E ma... quindi con le buone, dei buoni. Galleristi io credo che si possa... Quindi arrivare. tu pensi che oggi sia ancora necessario proprio il rapporto fra artista e gallerista? Non è, ancora l'artista non ce la fa da solo diciamo, a, no, io credo a che... arrivare al mercato internazionale? Perché no. c'è sempre, no, adesso oggi questo, sì. questo dibattito, eh sì, ma oggi con i social, con questi nuovi mezzi, forse non c'è più bisogno del gallerista, perché l'artista comunque si può creare il suo brand, come dicevamo prima, può andare avanti da solo, si può autopomuovere, come però sì. nella però, pratica il collezionista eh, di un tempo, ma anche mm. quello di adesso, cerca delle garanzie e certo. le garanzie non le trova direttamente, direttamente dall'artista, dall le trova dal, dal gallerista che fa quel mestiere da tanti anni. Cioè, che la si... fa un po' da garante, quindi fa da garante. Ed è ancora una figura che a mio parere. È... Cioè, forse, insomma, forse da garante neanche tanto nella qualità dell'opera. Che la qualità no, dell'opera certo, è uno che può percepire da solo esatto. percepire da solo. Esatto. Da garante, forse nel, nell'investimento che spesso si pensa di fare esatto. su un'opera. Esatto. Quindi, sul lungo termine, garantisce il fatto che questo artista crescerà quindi tu stai comprando questo quadro stai facendo un buon investimento perché questo sì. è un aspetto che si guarda il oggi il percorso dell'arte è comunque un percorso lungo si sa che è difficile riuscire a così, fare il passo no vabbè eh, certo ci vuole tempo ci vuole tempo. tanto tempo e bisogna lavorare non, non mollare <ride> non tu come oggi con, chi, con che gallerie lavori? Io lavoro con la Zanini ehm, che sono a San Benedetto Po a Mantova, è una realtà che parte con l'Antico dal 1914 con i loro nonni e successivamente Davide e Alfredo che sono i miei coetanei, quasi, appassionati d'arte contemporanea, hanno aperto un bellissimo spazio con tanti nomi molto importanti mm. anche nell'arte contemporanea e con loro io sto facendo tutto il circuito delle fiere italiane, quindi fiere importanti perché comunque è giusto essere presenti certo. nel proprio paese. E poi lavoro con la Fondazione Mazzolini di Bergamo nelle piazze di Forte Village Resort sì. a Santa Margherita di Pula e a Porto Cervo. E adesso inizierò appunto con la Italian Fine Art Gallery di Positano, con questa nuova serie di opere dedicate ai volti. che Quindi i volti Questo... partiranno da là? Sì, esatto, opere inedite, i okay. volti iniziamo con la stagione del, del 2019, proprio quest'anno. Poi lavoro con l'Artion Gallery di Ginevra, che ha un, anche altre sedi in Grecia, <coughs> quindi sono sia a Ginevra che ad Atene e poi sono in una piccola realtà ad Hong Kong che è la Genexy Gallery è una galleria gestita dai ragazzi molto Beh, insomma, giovani insomma comunque ma molto... ten tenere un piedino lì sì, eh, sì, anche sì, se sì. in una piccola realtà non sì, è male una realtà, in eh. ma sto, sta funzionando e loro adorano gli animali mm. quindi hanno proprio un pubblico certamente giovane anche ma che funziona e, come gallerie eh, ho la il forte arte forte dei marmi anche questa è una piazza molto interessante certo, perché l'estate sì. sì. comunque il pubblico internazionale assolutamente e poi sono ehm, Adesso mi devo concentrarmi sulla nuova arte. Insomma, comunque sei cioè un sì, bel, sì. Cioè sì, un no, bel da fare con, diverse, eh, sì. con le gallerie. E eh, no, invece parlavamo prima della prossima pubblicazione che faremo insieme. Sì. Quindi verterà soprattutto sui ritratti il mi piacerebbe sì, dare larga spinta e largo spazio a questo lavoro, sì. Potrebbe essere interessante perché sì. potremmo così avere l'occasione proprio di fare anche questo discorso sull'evoluzione del ritratto, sul, sì. su che cosa, quello che diciamo prima, no? su che cosa significa oggi esatto. ehm, in qualche modo rappresentare, in qualche modo forse anche andare a scavare sì, all'interno di, di, di ognuno di noi che, è un problema veramente, secondo me, molto importante oggi sì. da, da affrontare e in qualche modo l'arte, io dico sempre che, che l'artista è un po' quella figura che ci traghetta in qualche modo da quello che vediamo a quello che non vediamo, no? Sì. E in realtà il ritratto è proprio questo forse quello che deve fare, quello di far vedere anche noi stessi in un'altra maniera, attraverso il filtro dell'artista appunto, quindi questo ruolo un po' se vuoi anche sciamanico, non è sì. che, che ti scava dentro. E quindi, sì, no, quindi mi farebbe molto piacere insomma, se riuscissimo ad affrontare questo, questo, questo argomento. Sì, questo argomento, mm. sicuramente. E... Aspetta, stavo facendo un'altra cosa? No, e quindi poi parlavamo prima, anche ovviamente, della difficoltà di, di, di, di raffigurare questo genere di opere attraverso la carta stampata, perché comunque sì. sono opere non, non facili da, da fotografare da rappresentare. Non sono facili da, da fotografare, e allo stesso tempo, il veicolo, diciamo, cartaceo, appiattisce e toglie molto la, per quello che riguarda la brillantezza. Questo, vabbè, questo è una cosa forse in cui il video e il, video il web ci il può aiutare aiuta perché sì. effettivamente ti restituisce una profondità diversa sì. alle opere il, video Quindi tanto, il, sì. lato, il lato digitale in questo, in questo caso può, può essere un supporto, sì. Sì. un supporto maggiore oltre come, come dicevamo prima per far arrivare al nostro pubblico da canali differenti sì. quello che noi vogliamo comunicare, ma in realtà ci permette anche esteticamente di avere un approccio differente. Sì. Mm. Va bene, quindi, niente, quindi adesso cominceremo a lavorare e nei prossimi giorni cominceremo Metterli a raccontare insieme. sempre di più anche il tuo lavoro. E eh, a parlarne e a scavarci una volta tanto noi dentro dentro di te, dentro l'artista sei pronta? sì, sì prontissima <ride> va bene, dai. allora buon lavoro grazie, anche a voi